Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro, ah un attimo, eh merda, devo <ride> no, guardare la telecamera <ride> <ride> <ride> stavi salutando te stesso <ride> Ragazzi, e ragazze, qui il vostro palmone 98 e benvenuti in questo nuovo video assieme a Wally! Oggi abbiamo in mente di continuare la saga del Super Saiyan Guerriero, Super Guerriero. No, l'hai detto male. È hey, il Super Guerriero Super Saiyan Guerriero. Saga di Dragon Ball, eh, originalissima. Perfetto. Prima di iniziare con il video, ragazzi, volevamo fare un piccolo annuncio. Iniziare da davvero? Va bene, ok, il video l'avevamo già finito, però eh ci sono dimenticati di fare questo annuncio, scusateci. <ride> Comunque, prima di... <laughs> Iniziare con il video Volevamo fare questo annuncio Dal 31 maggio fino al 3 giugno io e Wiley saremo all'Etna Comics di Catania Quindi se per caso vi dovesse trovare da quelle parti potremmo incontrarci, vederci Non e... siamo comunque ospiti. Vabbè non siamo ospiti. Sì grazie al cavolo che siamo ospiti siamo Andriamo di nascosto eh, sì. <ride> Banda di indugi ragazzi Io direi di partire con la reaction Beh è passato già un bel po' di tempo dalla prima parte Giusto per Mm, certo, l'importante è che te la ricordi. Ci teneva comunque a continuarla. Jessica, un bel prodotto di qualità, veramente. Soprattutto eh, eh. la storia fatta come si deve. La grammatica. Poi Vabbè, i testi la sono... sta ancora studiando. Vabbè, cioè, <ride> vero, vero, questo è vero. Sai che ci vorrebbe. Eh, ti ricordi la, la narrazione degli episodi di Dragon Ce l'hai presente? No? Ah, sì. sì. Eh. Una narrazione del genere per, eh, per gli episodi precedenti Sicurissimo, se avessi un narratore se avessi anzi soldi per pagarlo Beh, potremmo arrangiarci in qualche modo e dalla regia magari possiamo inviare qualcosa del precedente episodio Per vedere dove eravamo rimasti Vero, prego regia Brody Cosa <ride> <ride> è successo Gohan? No niente, sono Brody e sta... <ride> Broly intanto uccide tanti umani e nessuno riesce a fermarlo, ma va? Cell tiene Vegeta e lo piega. <ride> intanto i 6 junior giocano con Guana a pallone. <ride> <ride> <ride> Come io, io, Sono qua all'oratorio. <ride> Bene, dopo questo piccolo riassunto adesso penso che possiamo procedere con la lettura mm. dei successivi Non vedo l'ora Dei successivi episodi Non vedo l'ora Episodio 6, Tensing è in pericolo mortale e Comunque era morto ah, ok sì. <ride> <ride> Era morto prima Nello scorso episodio Brody ha così ucciso Go andandogli una testata nel cervello cioè sì. <ride> Fermati Broly, rifletti, urla Gohan Ma Broly non lo ascolta e striscia la sua testa sull'asfalto <ride> Che vuol dire? Striscia la sua testa sull'asfalto <ride> Suppongo che sia la testa di Gohan il Kung è abbastanza ridicolo Questo c'è la testa e gli dice Fermati Broly, rifletti Muori Gohan, muori Ma arriva lui, Junior Tieni senso Gohan, dammeli Tiè Si sì, perché ricordiamo che Gohan gli aveva detto Ce l'ho dietro bro. Friselle, attaccate questo scarafaggio Chi? Gohan Ok Frise si teletrasporta dietro a Gohan e con un colpo di frusta spacca in due la schiena di Gohan. No. Cazzo, il sangue è una <ride> cosa. Chi è Gesù? Cioè... <ride> Ma dove l'ha uscita la frusta? Ma mentre Brodi sta per uccidere Junior e Gohan, arriva lui. Fermati. Chi è Mo? Sono io, figlio di puttana. Ten zing! <ride> La resurrezione <ride> di Tenzing, ragazzi. Figlio di puttana Tenzing. Ancora tu? Nemmeno muori? Sì, ancora io sono ancora vivo, ma questa volta ti ucciderò davvero. Non hai avuto abbastanza pelato? No. <ride> no. Tenzing lancia il super cannone addosso a Broly e lo ustiona. <ride> Urla di dolore Broly No questa la paghi giuro Broly hai finito di fare del male Ora morirai Freezer fissa il dito del terzo occhio a sì. <ride> <ride> Mi ha cacciato cazzo Ti vuoi ha il cacciatore di occhio <ride> Freezer da Tenzin a Broly E <ride> così è Vendo una merce di scambio Buoni immondizia <ride> Dialoghi, però, ben fatti. Vuol dire che i dialoghi di Broly sono coerenti di personaggio. personaggi. Broli muori immondizia <laughs> e così su Gergo. Broli. Troppo scemo. <mesma> <laughs> <laughs> <ride> <laughs> muori pisciazza <ride> Broly prende a morsi in faccia da insing <ride> che perde tanto <laughs> Siccome aveva fame, tecnicamente lui è un saiato. Si sì, è, un... è andato a cannibalismo Vabbè, è di un altro pianeta. È, quindi... è vero, è vero. Episodio 7 della mia saga. Vabbè, sì, ok. Vegeta all'università. Ma non era stato stesso da Brody. Ti nel film di vita. Eh... Nell'episodio precedente, Broly stava mangiando a morsi Tensing. Che ormai <ride> è sfacciato. Broly uccide Tensing per la terza volta. <ride> no, Tenzing No, amico. Addio Gohan, fallo tu. Non lo, lo dice dice mentre Viene mangiato. Cioè. Lo farò, lo giuro. Lo so. Io muoio. Ciao. <ride> ah, detto, ciao. O oh, ci vediamo Il, para il paradiso? Oppure. Le sfere del drago. Già la sua testa è morta. Così io muoio. Ciao. Gohan si alza e prende a pugni broli che non capisce da dove arrivano. <ride> Madonna mia arrivano da destra e sinistra non capisco niente eh, urla. Vabbè ma dove Cioè mi arrivano Novella. Prima Vegeta poi Gohan poi Junior Che cavolo dai Povero Cristiano madonna mia Gohan sta letteralmente distruggendo di mazzate Brody Ok Freezer non fa nulla non gliene frega ma come se prima a tutto quanto Vabbè va pure il telefono Frizzel traditori maledetti Broly tu non puoi essere il nostro capo Noi siamo più forti di te noi siamo Frizzel Frizia oh. Vabbè ci sta Cominanti con il personaggio che non obbediscono a nessuno Soprattutto a un saiyan Passano alcuni giorni e Broly ha fame Un pescatore passa davanti a lui con il suo pesce <ride> Dammi il tuo pesce E una Broly <ride> No, dammi il tuo pesce, ho detto, vedi, non fammi incazzare che oggi ti spello vivo Ma che cazzo vuoi, un pescatore e... e scatolo da solo Oh, ho detto di dammi il pesce e dammi sto pesce Broly litiga con il pescatore e ha la peggio il povero pescatore che sviene <ride> chi svenuto Tre anni prima delle vicende La depressione di Vegeta inizia a farsi vedere quando Vegeta inizia a dimagrire Ma che è diventata Anore <ride> anoressica a un certo punto L'uomo senza sonno Vegeta Gohan vedendo questo invita Vegeta nella sua università Vegeta va con Gohan a un colloquio di lavoro con il preside Lì cosa fa nella vita signor Vegeta? Niente Capisco, è assunto come bidello, <ride> Il bidello lo fai tu, hai capito? Ok, non si allarmi, dice il preside Vediamo, ti metto a fare l'allenatore di basket Ok, grazie, prego wow. Così, senza niente, senza un culino I colloqui Pichiatro, a chi è servito sto flashback di Vegeta? Vabbè, ancora non si è togliuto. Per capire dove era, perché era all'università, <ride> Probabilmente Intanto, Vegeta è a terra dopo essere stato. È ah, si, sì, ne... Perché Per prendere tempo, Vegeta, come stai? Perché non rispondi? Sbava, <ride> Dico, Vegeta, come stai? <ride> Povero Vegeta, Ulagon. Ma perché così? Dico, Povero Vegeta. <ride> Dico, neanche Trunks non ne è morto qua diceva povero Gohan. <ride> Gohan porta Vegeta all'ospedale Dottore. Salvati, prego. Non si può. <ride> Perché? Non lo vedi? Cosa è morto? Non sono morto, dottore. Perché? <ride> Come non sono morto? Gli accertamenti dove li fate, cretini? Come li fate gli accertamenti? Il battito pure, l'efficiente Ah scusa, sembravi morto <ride> Preparate la sala operatoria, ma i <ride> senso che aveva aiuto, tipo... <ride> se ne ho mangiati tutti i Gohan Regina viene operato e salvato Nei giorni. da su... cosa? <ride> Mizia la suspense poi <ride> L'avevano picato. Quando <ride> devo distruggere se le frise la pagheranno, guarda la schiena Ho ancora il segno della mazza <ride> Quanto equivoca questa cosa <ride> Tanto Broly sta in una grotta E si sta riprendendo anche lui Dalle ustioni di Tenzing <ride> Quel pelato di merda Figlio di puttana! Come ho saluto giuro che pure quel bastardo Di Gohan la pagherà La pagherete Aaaaaah! Le coronarie agli escono, gli occhi fuori e sbava. <ride> Anche lui è una moda a sbavare. Sbava la, la parola principale dell'episodio. Quando trova Sel e Freezer insieme a Junior, così va bene. Subito, Vabbè, subito. Le hanno Laura uh, potenziale. Certo. Quindi è chiaro, sono lì. Guarda, non li vedo, sono lì dove lì. Li ho visti, <ride> geniale. <ride> geniale. <ride> geniale. <ride> Io dove sono, Gohan? Non li vedo, guarda lì, dietro la montagna, dietro il chiosco Dove sono? Dove? Non li vedo, lì, li guarda io Dietro poi, il chiosco di gelato poi... di San Patrizio Quindi altro, io, allora Gohan trova Cell e Freezer insieme a Junior Sono lì, che non sappiamo chi lo dice Interlocutore A potrebbe essere Gohan e Junior Junior buca Freezer <ride> Lo droga Cioè con colonna energetica distrugge Cell Ce l'abbiamo fatta amico, vero, ce l'abbiamo fatta, vero, andiamo da Broly Prossima volta che ti becco, ti mangio in testa guappo schifoso pensando Ma io Pensando a Gohan con gli occhi che escono di fuori e le vene nelle pupille Le vene delle pupille Broly si lancia contro Gohan e si mette sopra di lui. Junior, aiuto. Cosa faccio? Aiutami. Mi <ride> aiuto, aiutami. Cosa vuoi che faccia? Devi Aiutarmi. <ride> Gohan lancia un'onda energetica e spedisce Broly contro il sole. È finita, Junior. È finita così. <ride> ok. Tutto sembra essere tornato come si deve Mentre Junior man, Mentre junior merita Viene preso per le tempi da qualcuno <ride> Per le tempi okay. <ride> okay, dire, così, hey. <ride> E c'è Junior <ride> No giuro c'è scritto Junior <ride> Credevi di aver vinto? No tu ancora E lui Broly Cosa? Cosa? <ride> Ancora Broly da un destro a un sinistro e junior che perde la cognizione <ride> del tempo Ragazzo e Perde la condizione del tempo Di no. Se ti è piaciuto lo continuo sì. Scrivo mai perché in italiano non prendo buoni voti i dialoghi sono così e così, passateci sono un po' di più alti, eh, scriverebbe ma... meglio Gohan sembra non farcela, ma arriva lui Ciao Broly CAROT CAROT È animato lui Papa Ah no, papà, scusami Ciao figliolo Sono io con Shannon incorporato Vuol dire, che, che cosa significa? Mi no, sta attorno. È un nuovo modello di iPhone. <ride> Fai fuori, Broly. Come sta la mamma, Figliolo <ride> cioè, cioè, è una delle cose più importanti. Giustamente, come sta sua moglie? <ride> non la vede da anni Goku con un colpo energetico elimina Broly. Tutto finisce. Io me ne vado di nuovo. Gohan, ciao. Ciao Tutto torna alla normalità <ride> Ma non volevo più sapere come stava Gigi E' eh, anzio <ride> Se ne è andato <ride> no, Poi con Super Saiyan God Super Saiyan Blue si possono fare da parte Infatti Perché Goku si no è incorporato <ride> Tutto torna alla normalità Vegeta si riprende ed esce dall'ospedale La sua depressione per Goku è finita E finalmente il rapporto con Bulma <ride> Torna a quello di prima Junior si è ripreso dai due schiaffi <ride> Gond è tornato a scuola E Geta si è licenziato perché si sconciava di lavorare Tutto è bene quel che finisce bene La saga è finita Grazie a chi mi ha sostenuto Pure se scrivo male i dialoghi e tutto il resto Grazie di cuore addi addio Ma tutti morti cioè tesi vero Krillin, Tenzing, Yamcha Sono rimasti tutti morti. Tenzing in particolare che è risolto ben, ben tre volte eh. È risolto tre volte da ragazzi. solo, senza sfere La del drago, gli fa odore questa cosa Manco i poteri di Whis, possono solo accompagnare quelli Benissimo ragazzi Quindi qui finisce la saga Del Super Saiyan Guerriero Super guerriero, no, il super guerriero, super Saiyan guerriero. Quello che ha detto lui. Quindi io vi ringrazio. Lo so io. Perfetto. Quindi ragazzi, magari metterò il link di, dei post di questo ragazzo. Magari se volete andarli a vedere andate, volete andare a tastare di persona l'opera. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Date un'occhiata anche ai vari social ai social di Wily che trovate in descrizione. E oh. noi ci rivediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!